ma io ho vinto oh. perché tu oh. mi hai messo oh. più pasta io oh. mi ho messo pasta ciao a tutti, un bacino tesori miei ciao a tutti, sono Mr. Dugge e oggi sono ospite da Maffi e infatti stiamo aspettando che Maffi e si prepara per il mukback eh, non so se voi sapete cos'è il mukback io non ho ancora capito cosa è ma da poco ho capito è una sfida nel cibo mentre aspettiamo io mi siedo sta arrivando ah già dice si sta arrivando no, io mi siedo sull'acqua lì avrà il suo succo di ananas non so cosa eh sì, sono contento, sto buono di fame, quando arriva a Maffi? Qua, ecco. Ah, finalmente, non ce la facciamo più. Ciao a tutti, sto arrivando! Non ce la facciamo più. Tinto che faccio il microonde. odorino. Mm. Eccomi! Che cosa è? Che, che pasta è? Oggi lui sta morendo di fame, come sapete lui è Mr. Doug, viene spesso da me, poi vi spiegherò il perché in un'altra puntata, però adesso no. Allora, oggi eh, cosa stiamo facendo? Tu l'hai detto cosa stiamo facendo? Sì, l'ho detto. Cosa hai Mug detto? Mukbang, ha imparato a dirlo. Favoloso. Allora, oggi eh, l'ho invitato perché lui. Eh, non so se lo sapete però mi aiuta anche a fare le cose su youtube tutte queste cose grafiche perché non sono brava quindi mi aiuta io in compenso gli offro la pasta la pizza il mio cane sta abbaiando No, vieni. allora comunque stavamo dicendo che stavo facendo il mukbang non so se le vedete sono eh, linguine al, ai funghi porcini, al pesto di funghi porcini: quindi non siedono i funghi, però ci sono, come al solito. Io ho il mio bicchiere con l'ananas e la mia canduccia. Quindi, Mr. Berg, puoi cominciare. Ti metti il sfumaggio Che c'è fa? Prima, prima io, prima le donne. Sì, certo. La cavalleria non vuoi <ride> <mai>. <ride> allora, mm. ah sì. Non vedo l'ora di assaggiare e descrivergli com'è questa pasta che ha fatto Maffi. Sì. <ride> Come sei spiritoso. Dovrebbe essere buona. Allora, buon appetito a tutti. Io comincio a mangiare questo bicchierone, lo aspettiamo. Poi naturalmente... Un chilo di pasta. Favremmo la ricetta. Ma chi è che l'ha messa a cuocere questa pasta? Menu. No, minuto non c'entra niente. Non si può nemmeno rimescolare, guarda! Va vedito! Appetito! Io non so se ti piacciono tanto i funghi porcini, però.. Andiamo. Ma non c'è fame. Stai dicendo che È siamo pronti? Quindi mi sta praticamente dicendo che è brutta perché c'ha fame e manda lo stesso. No, è buono. Però la mia fame è ancora più buona. Sì. Ecco. Allora. Quindi, ragazzi, avete sentito cosa è successo ieri alla cattedrale di Notre Dame? Io ho pubblicato un video se non l'avete visto andate nei miei video e lo vedete è una cosa orribile mister bagu tu l'hai visto il video che ho pubblicato? beh sì. una cosa così brutta da non so come definirlo la sensazione è brutta è come se um, una cosa che conosci da sempre um, succede qualcosa di brutto come in questo caso la cattedrale di Notre Dame che comunque è un monumento storico e a quanto, se non mi ricordo male è un monumento gotico tu non lo sai sì. ah, allora, per questo non, non mi, mi cagli proprio scusate allora, scarvi è un no? momento, momento gotico perché in questo monumento c'è la gota gente, fame ragazzi questo qua non parla, mangia e basta Solo perché mi aiuta a fare le cose, montaggi. Allora, sto dicendo, sì, la cattedrale hanno fatto anche il cacare animato. Quello lo sanno tutti. La bella è la bestia. Il gobbo di Notre Dame, scemo. No. no, scusate. Non so cosa. Comunque, a parte gli scherzi. Eh... Sì. è una cosa brutta perché mi sono visto anche io il documentario, l'hanno fatto ieri a TG e ho visto che comunque eh, la parte del tetto è andata persa, cioè è crollata. e se non sbaglio anche una delle torri perché ha preso fuoco ed è crollata, no? Sì, perché ha di legno. Vabbè, era gotica, era di legno. Secondo me era uno che aveva... Stava sì, fumando, aveva una sigaretta. Non no, non io però non ho capito come mai non hanno, non hanno buttato l'acqua con i canader. Allora, da ah. quello che ho saputo, guardando il TG, molti dicevano che se la portavano l'acqua con i canader, crollavano tutte cose, quindi non reggeva la struttura. Però, non reggeva la struttura, però comunque il tetto non ha retto lo stesso, quindi secondo me se andavano con il canader... Tanto il tetto ormai crollava, almeno spegnevano prima l'incendio. Mm? Voi che ne pensate? Comunque, non sono male. Questo pesto ovviamente è un pesto pronto, quello di quei sughi pronti che vendono nei banchi figo, no? Ah, buono! pagato un euro in offerta fai funghi pozzini è buono, non è male lui deve vincere il mukbang siccome lui non parla ma lui mangia solo come, come vedete cioè guardate come mangia non dà nemmeno retta guardalo ah sapendo che mangia piano piano e comunque non vale perché io sono femmina mangio più piano però chi mangia piano ma ah. sale e va lontano e non si affoga giusto? io non mi affoso perché sono lontana. Mm. insomma comunque ragazzi Allora. se avete qualche commento da fare qualche suggerimento qualche tipo di pasta scrivete nei commenti perché noi vi risponderemo mm. Anzi, vi risponderà se mm. poi andate nella mia pagina Ragazzi, la mia pagina. La volete vedere qualche video? Lui lo sapete che fa i video bellini di come si seminano i semi delle piantine? e fa, Le fa crescere e fa i video. Belli, sono interessanti. Se qualcuno è interessato alle piantine ci può andare nel suo canale. Mi sta andando? Sì. Tanto nella descrizione c'è il link. Iscrivetevi al canale ah, io già sono sazia, <coughs> io, io secondo me sei un pozzo. Vuoi un pochino della mia? Se vuoi? Questa mm -hmm. pasta è buonissima, proprio quando c'è fame è ancora buona, è come del cose. Eh? dai, è sono finta che non hai vinto. Eh. Questa volta la faccio vincere. <ride> Vediamo se do questo vantaggio. Se vince o no. Vediamo. Ah, ho vinto uh, yuhu, ho vinto un mukbang allora vediamo un poco questa pasta ragazzi era buona però certo sempre su di pronti sono non è che stacca però ehm, è ciupposa voi ciupposa, tipo asciutta come se uno si mangia tipo una pasta troppo asciutta e quando scende tipo resta qua e datemi bene perché se no non scende, così non scende uh. che schifo che schifo Si stai è è orrendo No, schifo che era, schifo! Era buona, brutto grande, vuol dire che è pasta molto buona! Fatemi sapere nei commenti se lo devo rinvitare, perché se voi non volete non lo rinvito più! Ditemelo, perché onestamente ha figura bruttissima, per non dire altro, va! È un brutta al giorno togli il medico ritorno! Che poi se ci pensate nell'altro mukbang lo stavo rifacendo di nuovo! Però non così! non fare più niente che schifo ah. <ride> basta non mi fai toccare sono immune ma tu non sei immune che schifo complimenti ciao <ride> va bene ragazzi allora per questo mukbang è tutto la pasta l'ho finita sono stata brava che stai facendo? Sì. Stava socializzando con il mio cane Minou va bene comunque stavo dicendo il mukbang l'ho finito mi, mi ha fatto piacere mangiare con voi anche per me poco mi ha fatto piacere mangiare con lui molto meno di quanto mi piace mangiare con voi perché lui è un maiale perché lui rutta e mi ha fatto spaventare e non mi piacciono queste cose comunque fatto sta che il mukbang è finito. Io ho finito la mia pasta. Siete rimasti con noi. Ho vinto perché finalmente la tua faccia. Ma no, io la... ho vinto. No, perché non tu non mi non hai detto più pasta. io avevo più va va. pasta. Però siamo una a uno. Va bene, 1 a 1, La prossima sfida, però, la decido io, invece di questa pasta così troppo asciutta. Va Chi bene? vincerà la prossima volta? Commentate, vediamo se cosa voi vince. Io vinco io, vinco io. lo vedremo. Ciao ragazzi! Ciao!